Abbiamo usato quizlet.com come strumento per creare una classe virtuale in cui condividere elenchi di vocaboli. E questo è stato il nostro obiettivo iniziale. In realtà con questo strumento si può fare molto di più. la cosa che subito i ragazzi hanno notato è l'aspetto molto social della piattaforma, per cui si possono scegliere avatar, eh, si può provare a mh, comunicare con gli altri, compare un pallino verde nel momento in cui sia online e così via. La piattaforma però in primo luogo è stata la il luogo in cui depositare eh, dei set, cioè degli elenchi di termini eh, con la relativa traduzione per esercitarsi. Eh, poi abbiamo esteso alle voci verbali e a altri elementi della lingua latina. Inserendo i termini con il computer la prima cosa che è possibile fare è scorrerli come se fossero una serie di diapositive e in questo modo si può inizialmente prendere confidenza e cominciare a memorizzare quanto inserito. Poi però la piattaforma mette a disposizione diversi sistemi per provare per cimentarsi con un sistema di test diversificati. Alcuni sono dei veri e propri giochi che permettono appunto di verificare in modalità di autoverifica quanto si è appreso degli elenchi inseriti sempre nella fase di esercitazione e apprendimento il computer propone eh, in realtà anche di scrivere eh, di volta in volta le traduzioni e provare eh, ripetere più volte finché non si fa una trascrizione corretta il computer tiene automaticamente il conto e cioè, questo calcolo è sempre ben visibile all'utente di quante risposte devono essere ancora fornite quante sono corrette e quante invece sono sbagliate quindi è possibile sempre autovalutarsi eh, con l'aiuto del calcolo che il computer fa. Per chi preferisce utilizzare una memoria di tipo uditivo è anche possibile farsi leggere dal computer i termini o le definizioni. Ed è poi un sistema di test molto più simile a quello di una verifica strutturata scolastica eh, in cui per esempio viene fornito il termine in italiano e si deve eh, digitare quello in latino ed è l'insegnante che può scegliere quali tipi di domande inserire in questo tipo di verifica eh, e segnalare quindi agli studenti che cosa utilizzare anche per la propria autovalutazione è molto semplice basta mettere i segni di spunta e i test vengono creati automaticamente sempre diversi dal computer utilizzando il numero di vocaboli eh, inserito e scelto per la verifica ovviamente eh, più si inseriscono vocaboli e più saranno varie le verifiche si può anche scegliere se mettere prima una lingua o l'altra. Ci sono anche degli esercizi di abbinamento. Risposte a scelta multipla. Oppure le classiche domande vero-falso. Tra i giochi sono particolarmente graditi ai ragazzi, eh, scatter che consiste nella eh, richiesta di far sparire tutti i termini presenti su una lavagna virtuale abbinando le corrette traduzioni tra loro man mano che i termini vengono abbinati correttamente appunto scompaiono dalla lavagna virtuale il computer eh, tiene il calcolo di quanti secondi sono stati impiegati per svuotare questa lavagna virtuale e i ragazzi possono sfidarsi perché i punteggi sono visibili sono trasparenti agli altri e quindi di solito si ingaggia anche una certa competizione positiva eh, del tutto similare a quella che si registra normalmente con i videogiochi pensiamo ad esempio al successo che ha avuto Razzle in fondo questo gioco stimola una competizione analoga L'altro eh, gioco, Space Race, vede un termine che attraversa lo schermo in senso orizzontale e eh, prima che sia passato da sinistra a destra e, ab e abbia raggiunto il limite destro è necessario scriverlo rapidamente in traduzione. Quando non si riesce compare un avviso che invita a ricopiare la risposta corretta quindi ogni volta che lo studente sbaglia riceve una sorta di rinforzo per la sua preparazione. Anche in questo caso il computer calcola dei punteggi e si stimola la competizione tra gli studenti. L'insegnante può vedere quante volte sono stati effettuati dei tentativi dai ragazzi e con quale frequenza quindi i ragazzi si esercitano. Di ogni studente, inoltre, compare un riassunto eh, relativo a quanti set ha creato, quanti termini ha immesso, quante sessioni di studio ha effettuato, quante sono le sue totali eh, risposte, eh, se ha partecipato alle discussioni con dei messaggi e, e da quanto tempo è iscritto alla piattaforma. Nelle i tablet è interessante utilizzare questo sistema abbinato ad un'applicazione gratuita, Fluxcards, schede di studio, che permette di realizzare sul tablet un sistema di schede appunto per autointerrogarsi sui significati e prepararsi così ad affrontare i giochi sul computer. Andando sullo spazio Gestire i gruppi, è possibile importare da Quizlet dei set già creati e così iniziare ad esercitarsi attraverso l'icona Imparare. L'importazione da Quizlet si attiva attraverso una ricerca per parole chiave, selezionando poi il risultato della ricerca di proprio interesse ad esempio se noi digitiamo verbi latini nella maschera di ricerca ci compaiono diversi set creati ne scegliamo uno e possiamo scaricarlo sul nostro tablet ogni volta che un termine ci viene proposto noi possiamo scegliere di provare a indovinare oppure no l'importante è che poi andiamo a toccare uno di questi spazi eh, quello per modificare e rivedere, quello che indica eh, che è stato sbagliato il termine, quello con cui si richiede di essere eh, nuovamente interrogati a distanza di tempo su quella... Parte, oppure quello in cui si indica di aver risposto correttamente. Anche in questo caso c'è un calcolo automatico da parte della macchina per cui ciò che viene sbagliato verrà poi riproposto più volte finché non verrà imparato. Questi sistemi sono comunque interessanti anche da integrare con aule virtuali su Moodle oppure come in questo caso su Edmodo in cui si è affiancato al lavoro su Quizlet anche una sorta di attività di caccia al tesoro per sviluppare di più la riflessione sui testi che col sistema di flashcards invece non è possibile attuare.